Un circuito elettrico è realizzato utilizzando dei componenti elettrici che sono in generale dei generatori degli utilizzatori finali dei componenti che svolgono una determinata funzione nel circuito che può essere una funzione di manovra, ad esempio aprire e chiudere dei contatti in un circuito oppure delle, assolvere una funzione di protezione oppure una funzione di segnalazione. possono essere vari interruttori per impedire o limitare pericoli elettrici eh, di segnalazione possiamo avere lampade, spie eh, varie che indicano appunto lo stato del circuito quindi questi eh, in generale la tipologia di componenti che possono essere presenti in un circuito questi sono collegati tra di loro tramite conduttori, conduttori elettrici a bassa resistenza, come può essere il rame e l'alluminio. Lo scopo del circuito elettrico in generale è quello di operare una trasformazione di energia, trasformazione utile di energia che eh, solitamente dalla forma elettrica con la quale viene distribuita nel circuito in un'altra forma a noi utile che può essere di diversa natura come um, del calore per il riscaldamento del moto con l'azionamento di motori elettrici di illuminazione eh, con lampade eccetera abbiamo a questo punto la necessità di rappresentare il circuito elettrico nei nostri schemi per descriverne la composizione, i componenti presenti e le, eh, e le funzionalità dello stesso per adesso limitiamoci a componenti a due terminali quelli che abbiamo chiamato i bipoli. In generale un bipolo abbiamo già visto una rappresentazione schematica che è quella di un, di un semplice rettangolo con due terminali e solitamente eh, delle lettere delle identificative poi ne specificano l'esatta eh, tipologia. Oltre ai componenti a due terminali abbiamo i collegamenti elettrici, quindi la rappresentazione di conduttori, presentazione dei conduttori che solitamente avviene con un semplice tratto che va ad unire i vari componenti, nel caso che stiamo trattando i vari bipoli presenti nel circuito. La caratteristica dei, dei bipoli e dei conduttori che noi andiamo a trattare è quella di essere ideali cioè nella rappresentazione dei nostri circuiti, i componenti che utilizziamo sono ipotizzati ideali, cioè con un comportamento eh, privo di, di, di quelli che potremmo chiamare i limiti o i difetti della reale realizzazione e eh, le eventuali rappresentazioni delle delle caratteristiche di dettaglio dei singoli eh, componenti possono essere a loro volta rappresentate con ulteriori bipoli che le rappresentano. Il un caso tipico è quella della resistenza elettrica che ad esempio nel caso dei conduttori viene, ipotizzati ideali viene assunto uguale a zero ma se noi volessimo eh, rappresentare nel circuito la resistenza del conduttore la rappresenteremo sotto forma di un bipolo quindi di una resistenza concentrata in un punto del circuito avente il valore corrispondente a quello eh, dell'intero conduttore che stiamo esaminando vediamo adesso una rappresentazione generale quindi di un circuito elettrico Un circuito elettrico, abbiamo detto per la nostra eh, rappresentazione in questa, in questa fase dello studio, sarà eh, composto da componenti a due terminali, quindi bipoli, collegati tra di loro. Facciamo un esempio scelto a piacere, iniziamo con eh, rappresentare alcuni bipoli collegati collegati nel circuito in modo da formare quello che appunto è il circuito elettrico. Quindi avremo dei bipoli rappresentati dai vari triangoli, eh, dai vari rettangoli, scusate, disegnati. Eh, tutti da ipotizzare appunto come bipoli ideali collegati tra di loro da dei conduttori che appunto vanno a chiudere i vari tratti, i vari terminali dei bipoli tra di loro. Vediamo come affrontare in generale un circuito elettrico, cerchiamo di impadronirci di una metodologia di analisi del circuito che poi ci accompagnerà in tutte le soluzioni in tutte le tipologie di circuiti che, che possiamo incontrare diciamo non esiste un un approccio unico però i suggerimenti che io eh, vi offro nella soluzione prevedono una serie di passi da eh, percorrere ogni volta in modo da creare un ordine uno schema mentale risolutivo una prima cosa che possiamo fare è eh, quella di identificare i vari terminali che noi consideriamo di interesse nel bipolo diciamo che questo primo passo eh, successivamente verrà in parte ridimensionato o ridotto però per adesso, nei primi esempi che facciamo identifichiamo tutti i terminali dei bipoli ad esempio con una lettera quindi metto delle lettere lungo il circuito per identificare dei punti caratteristici, vedete sto identificando con la lettera A, A, B, C, D, E, F i terminali dei vari bipoli presenti adesso ci serve anche una ter terminologia per eh, identificare e eh, descrivere vari tratti o punti caratteristici del nostro circuito. Allora, Nel nostro circuito abbiamo la presenza di nodi, di rami e di maglie. Quindi almeno questi tre eh, questi tre termini dobbiamo essere in grado di descriverli e di riconoscerli nel circuito. Partiamo dal primo, dal nodo. Il nodo, nella definizione di nome, diciamo, troviamo subito il richiamo al, a un'altra delle definizioni che daremo prima, quello di rami, ma vedremo che poi in realtà le cose sono abbastanza semplici. Un nodo è un punto del circuito nel quale convergono tre o più rami, quindi adesso li identifichiamo facilmente con segno questi punti, quindi i punti B ed E del circuito come i nodi, perché sono i punti nei quali convergono quelli che adesso definiremo essere i rami. Cosa sono i rami? I rami sono dei tratti di circuito che sono compresi tra due nodi. Quindi diciamo, le, le, le due definizioni un po si, che vi sto fornendo un po' si intrecciano tra di loro perché una richiama l'altra però sono abbastanza semplici. Quindi un ramo del circuito, ad esempio, è quello che partendo dal nodo B qua in alto passa per A, poi per F e poi arriva all'altro nodo che abbiamo chiamato E, un altro ramo del circuito è semplicemente quello che va da B ad E, tra i due nodi, in questo caso c'è un unico bipolo, l'altro ramo presente nel circuito è quello B, C, D ed E, quindi eh, abbiamo nodo, punto in cui convergono tre o più rami, rami sono i tratti del circuito fra due nodi senza altri nodi intermedi, questo è importante, non ci può essere nella, eh, nel percorso descritto da un ramo la presenza di un nodo all'interno del ramo stesso, il nodo può essere solo all'estremità quindi in questo circuito non, non esiste questo, questo problema eh, vista la semplicità e la presenza di due soli nodi ma in circuiti più complessi bisogna fare attenzione nell'identificare i rami che partendo da un nodo per arrivare all'altro e quindi percorrendo il ramo non si incontrino altri nodi nel nostro percorso l'ultima definizione che ci serve è quella di maglia una maglia è semplicemente un percorso chiuso, formato quindi da rami del circuito, rami che vengono percorsi solo una volta all'interno della maglia, quindi non ci sono sovrapposizioni di percorso, cioè dei tratti del circuito non vengono percorsi mai più di una volta nel definire una maglia. Quindi un percorso chiuso ad esempio partendo dal, dal punto A, quello A, B, E. F e che torna fino ad A, questo è un percorso chiuso così come B, C, D, E e tornare a B è l'altro percorso chiuso, oppure possiamo vedere la maglia, quella che potremmo chiamare la maglia esterna, quella che partendo da A incontra tutti i punti identificati A, B, C, D, E, F e poi ritorna ad A e questa è un'altra maglia del nostro circuito. Quindi procediamo ancora nell'identificazione degli elementi costituenti il circuito. Vi dicevo abbiamo identificato tutti i terminali, in realtà nell'identificazione dei terminali mettiamo subito in evidenza delle eh, particolarità, ad esempio A e B non sono in realtà due punti distinti, ma mh, A e B non essendoci nessun bipolo fra A e B, quindi essendoci soltanto un tratto grafico che rappresenta un conduttore ideale, in realtà A e B coincidono in uno stesso punto, quindi nella, in realtà anche se abbiamo identificato entrambi i punti A e B, questi sono da vedere come un unico punto del circuito. La stessa cosa per C e D. Vedete, è soltanto eh, i due punti eh, non hanno nessun bipolo tra di loro, c'è cioè soltanto un tratto grafico che serve per eh, il disegno del circuito rappresentando il collegamento fra il bipolo superiore e quello inferiore e quindi anche C e D in realtà coincidono con un unico punto. Nell'identificazione dei terminali di solito ci si limita all'identificazione dei nodi, però per adesso niente ci impedisce di fare quello che abbiamo fatto con le, le piccole accortezze e attenzione che vi sto dicendo quindi abbiamo identificato i terminali, identificato i nodi B ed E che distinguiamo essere gli unici due nodi presenti nel circuito non ci sono altri punti in cui convergono tre o più rami a questo punto il passo ulteriore è quello dell'identificazione dei bipoli. Ho detto, qua abbiamo segnato il, il simbolo generico del bipolo, eh, non, non stiamo scendendo nel dettaglio del, di cosa è ogni singolo bipolo, però identifichiamoli comunque ognuno con una lettera, ad esempio un numero progressivo. Ad esempio diamo il nome A1 a questo bipolo a 2, a questo, a 3, a 4 e a 5. Ho scelto un nome che non rappresenta, solitamente non utilizzato per nessun componente specifico, una, una generica lettera A e un progressivo che ci consente di identificare ogni singolo bipolo. Ogni singolo bipolo deve avere un nome unico che lo distingue da tutti gli altri bipoli presenti nel circuito adesso procediamo con le grandezze elettriche in un, nel nostro circuito le grandezze elettriche di interesse sono le correnti e le tensioni allora partiamo dalle correnti vi consiglio di partire sempre dalle correnti poi sarà chiaro il perché allora quante correnti diverse esistono in un circuito è abbastanza semplice eh, pensare e capire che il numero di correnti distinte nel circuito è uguale al numero dei rami presenti nel circuito i rami presenti nel circuito vi ricordo sono i percorsi da un nodo fino ad un altro senza nodi intermedi quindi la corrente che percorre un ramo per continuità siccome nei circuiti che noi consideriamo non, non ci sono elementi che in qualche modo possano disperdere le cariche elettriche in movimento lungo il circuito, abbiamo che la corrente lungo un ramo non può cambiare, quindi la corrente è la stessa lungo un ramo. In questo circuito abbiamo detto che ci sono tre rami partiamo dal più semplice, ho detto BE è un ramo che unisce i due nodi presenti B ed E identifichiamo una corrente con una freccia e un, un nome, ad esempio eh, solitamente per le correnti si usa la lettera I e la accompagniamo con un'altra un lettera a pedice per distinguere le varie correnti, quindi IA ha la corrente nel ramo che va da B ad E attraverso il bipolo A3, altro ramo è quello che va sempre da b a e ma passando attraverso a f e poi arrivando a e quindi abbiamo un'altra corrente qua gli assegno un verso vedete l'assegnazione dei versi la sto facendo senza um, a piacere diciamo senza nessun motivo particolare per preferire un verso piuttosto che l'altro um, e questo in genere è quello che si può fare se non si hanno elementi che ci consigliano o ci impongono diciamo, un verso di preferenza rispetto all'altro, in questo circuito non abbiamo nessun vincolo, nessuna indicazione, quindi procediamo a piacere terzo ramo è sempre quello che va da B ad E, che sono gli unici nodi ma che passa attraverso C, D ed E anche in questo caso procediamo con l'identificare la corrente la chiamiamo IC e gli diamo un verso a piacere identificate le correnti, una corrente per ogni ramo quindi tre correnti in questo caso quello che ci rimane da fare è identificare l'altra grandezza elettrica che sono le tensioni le tensioni le identifichiamo per ogni bipolo presente nel circuito con una coppia di segni più o meno, identificando col segno più il terminale che viene reputato a potenziale maggiore rispetto all'altro, quindi possedere una tensione maggiore rispetto all'altra, nella scelta del terminale al quale assegnare il segno più, rispettiamo la convenzione sui segni che abbiamo già eh, espresso in precedenza, ricordiamole. convenzione segni sono due generatori e bipoli passivi quindi generatori generatori di tensione e di corrente quindi generatore di tensione caratterizzato dalla sua tensione Vg e generatore di corrente caratterizzato dalla sua corrente Ig. La convenzione sui segni del generatore è quella che prevede per il, che la corrente risulti uscente dal generatore nel morsetto identificato con il più della tensione. Quindi per il generatore di tensione per il quale il più della tensione ci viene fornito col generatore stesso siamo noi a scegliere la corrente uscente dal generatore da quel morsetto identificato col più quindi abbiamo questa vedete, questa accoppiata più con la freccia della corrente uscente per il generatore di corrente dove ci viene dato il verso della corrente saremo noi a scegliere il più della tensione del generatore con il più dove la corrente esce. Quindi stiamo sempre rispettando la copiata freccia uscente dal morsetto più. Il contrario dobbiamo fare per i bipoli passivi, quindi il generico bipolo passivo. È questo in questo caso se la corrente i è questa saremo noi a scegliere il più della tensione ai capi del bipolo con il più della tensione dove la corrente in questo caso è entrante nel bipolo quindi il contrario rispetto ai generatori quindi per i bipoli passivi avremo questa accoppiata verso della corrente entrante dove nel morsetto identificato col più della tensione, vedete che è esattamente il contrario della, del caso dei generatori torniamo quindi al nostro circuito di esempio e applichiamo questa, eh, questa o queste in questo caso due convenzioni, qua i bipoli sono genericamente eh, descritti, non vengono caratterizzati né come bipoli passivi né come generatori, quindi diciamo in una situazione ad esempio Anomala, diciamo così, nel caso generale i generatori saranno chiaramente identificati così come i bipoli passivi supponiamo che tutti questi bipoli siano passivi allora applicheremo la convenzione dei segni per i bipoli passivi e quindi daremo il segno più della tensione ai capi di ognuno dei bipoli dove entra la corrente nel corrispondente bipolo partiamo con ordine vediamo il bipolo A1, il primo qua a sinistra, guardiamo la corrente del suo ramo che è la IB. Vedete, seguiamo la freccia, quindi entrante dall'alto del bipolo A1. Quindi noi indicheremo la tensione ai capi di A1 con la coppia di segni col più in alto dove entra la corrente e diamo anche un identificativo alla tensione, chiamiamola ad esempio V1 con il numero della tensione uguale al numero assegnato al bipolo. Passiamo alla 2, la corrente è sempre la stessa, è B che percorre A1, entra in A2 da sinistra verso destra e quindi la coppia dei segni per A2 sarà questa, la tensione V2, la identifichiamo così. Ricordiamoci sempre di identificare con un nome le grandezze in modo da non fare confusione successivamente. Passiamo al bipolo A3, la corrente IA entra dall'alto, quindi avremo il più della tensione V3 in alto nell'A4 a vediamo il ramo di A4 è questo la corrente è la IC che entra da destra verso sinistra quindi avremo il più della tensione ai capi di A4 qui quindi questa sarà la V4 per la A5 la corrente è sempre la IC entra da sinistra verso destra quindi il segno più della tensione sarà questo in questo modo abbiamo completamente identificato tutte le grandezze elettriche presenti nel circuito e saremo pronti per l'analisi e la soluzione utilizzando gli opportuni metodi che eh, la teoria dei circuiti elettrici ci propone e ci consente di utilizzare.